Mm, non ho capito... Parlo di questi, caro il mio Echu. Aspetta... Ah, capito! Vuoi utilizzare le proprietà chimiche delle indole nei cristalli per creare una cura contro lo suo infantile? Eh... in realtà avevo in mente di prelevare illegalmente i cristalli e creare un mercato dove vendere gioielli da contrabbando. Ah... Eh, però sai, ora che te l'ho detto non puoi tirarti indietro, perché, insomma, o sei mio complice, sono costretto a nascondere il tuo cadavere nelle profondità del pianeta per eliminare ogni prova. Cioè, capisci? Così mi metti in difficoltà. No, no, va bene, va bene. Anche la tua idea è abbastanza buona. Perfetto. Posso fare a meno della pala. Al lavoro. <susurra> <susurra> <susurra> Adri, sono passate 72 ore e non è ancora venuto nessuno eh, A quanto pare non è una via molto trafficata E se provassimo a chiamare qualcuno? Buona idea Chi parla? Ehi hey, ciao Crep, sono Adri, senti ti andrebbe di... è qui la Dove Proviamo con Dio? Direi di sì State parlando con Zaggio, il dio del settimo agglomerato. Sappiate che non sono interessato a cambiare operatore delle forze. Io sono Adri. Oh, ciao Adri, prima ti voleva crepe, l'ho visto in cavolato nero, il che è strano visto che è verde. Sì, sì, sì. Senti, avremmo aperto un negozio di gioielli, ti andremo. Arriva immediatamente! Ciao bello. Ah! Oh, oh mio Dio, che belli! Quanto costa un... Uh, Otto nice. Eh, e che... che bello! Eh? No? gioiello? no no gioiello? no no no No! no! no! non No! non no! Gioiello, no. Eh, cavolo! Cavolo! Cavolo! non non non è non non per non non non non non